È bellissimo mamma mia da qua è un fiore ve lo faccio pure vedere ah. ecco perché vi dovete iscrivere al mio canale perché i prodotti sono genuini è eh. la cosa bella che sto facendo che dalla terra veramente stupendo dopo lo vado a mettere sul piatto bellissimo troppo bello oggi faremo una ricetta quella che a noi napoletani sta veramente a cuore quello che regna nei piatti dello street food napoletano stiamo parlando Churil e Churil, in pratica fiori di zucca astellati e poi fritti. Andiamo alla preparazione. Oggi la voce è un po' così, quindi non ci fate caso, sto un po' raffreddato. È il mese di, di giugno, è tutto a posto. Ah, un poi un'altra cosa, perché ci tengo ci tengo molto a questa: a questi video a questo mio progetto allora ehm, guardate qua che sta scritto allora io sto facendo sto creando questa pagina su youtube ta bellissima, no? E, mm, sono, sono un po' divise dai video che farò perché una sarà dedicata a seguirmi follow me for naples agostino de martino iscriviti mi raccomando prima cosa iscrivetevi al mio canale su youtube mi raccomando è questo eh Cliccate e iscrivetevi, così sarete sempre aggiornati sulle cose che farò e vi piacerà, sono, sono convinto, eh, sono proprio convintissimo. Quindi andiamo a vedere la procedura, molto semplice e, e buonissima, mm, veramente buono cioè facile, pure si fa. Ok, <ride> andiamo. Il boss della cucina napoletana, oggi vi propongo fiori di zucca con ricotta, salame e mozzarella una ricetta semplice buonissima e, e gustosa ora andiamo alla preparazione di questa bellissima ricetta gli ingredienti per fare la pastella farina 200 g di farina 250 g di farina poi acqua 150 ml di acqua un pizzico di sale dovete mettere dopo Olio per friggere Un po' di pepe E 6 grammi di lievito Per fare la pastella Per l'imbottitura La prima cosa, i fiorilli Uno spettacolo che ho preso questa mattina 150 di ricotta 50 grammi di mozzarella e pure un po' di più e poi ovviamente il salame napoletano, che l'assaggio per voi. Mmm, per prima cosa preparare la pastella, che avvolgerà i ciurilli. I ciurill uh, sciogliere il lievito: mi ho messo già un po' di farina, però sciogliere il lievito. Mettiamo qua: facciamo un po' sciogliere. Cioè... Ma io gli aiutare papà Ah sì vuoi aiutare eh, Ecco Passa di qua passati qua di Allora Francesco Va. Mio figlio è più piccolo Vieni qua Che non si fa vedere Ha detto che mi vuole dare una mano Mi vuole dare una mano Francesco? Sì Ah meno male Vieni Francesco sei? Allora Francesco dai dammi una mano uh, Mettiamolo qua Vai butta la farina ancora Cercate di non fare Le bolle A bolla a bolla! Vai, Francesco buttalo tu! Dai, buttalo! No, no, con tutto il pacco! No, no, no! Ah no, che male! Aspetta, vai, vai, perché te ti piace inguacchiare, vai vai! Vai Francesco! Vai. Oh no, aspetta! Oh. Aspetta! Aspetta, che non deve, deve, non deve essere, mi raccomando non deve essere troppo dura, eh! Un pizzico di sale ce lo andiamo a mettere. Francesco, mettila un altro di farina! Aspetta! Vai, butto, butto! Oh, basta! Oh, wow, quanta farina, Mist! Sposta questa, aspetta! Cazzo, ma ci prendiamo un po' di acqua! Andiamo allora, a girare! Francesco, tu c'hai. Mamma mia! E allora, la voce sottofondo è mia moglie, che non si fa vedere. Se l'ha detto mia moglie che è buona la pastella Quindi possiamo procedere Io l'unica cosa che devo fare È girare Che si è stricciato di farina Si sì, aspetta Ragina ci mettiamo pure un po' di pepe? Si sì. Guarda dentro Vai vai vai ancora vai ancora sti, sti, sti. Oh, bah, Oh! Ottimo <ride> io Mis Mescoliamo il pepe con la pastella Vai faccio il gino a polvere tu? <SILENCIO> ok. E con e con Francesco? Eh? si sì, va bene. E lo facciamo riposare per circa 20-30 minuti ci mettiamo Ci mettiamo che ci mettiamo Francesco? Mm. ci mettiamo un panno, un panno che mi ha portato Francesco Etto. Francesco portalo in cucina ma anzi no fai una cosa mettilo di qua e dopo andiamo alla fase dell'imbottitura e poi ragazzi andiamo a soffriggere il tutto è venuto mia moglie a darmi una mano fanno voglia di mettere il dito là sotto lo devo mettere domi No, mia moglie non parla è così è così Ci parlo io per lei Ecco qua sta iniziando a tagliare Fate come sta facendo mia moglie Tagliate il salame Tagliamo la mozzarella Ho il fior di latte Anche la provola se volete a me piace la mozzarella, ci ho messo la mozzarella iniziamo a schiacciare la ricotta. Schiacciate voi la ricotta, poi mescolate con, con il salame. E questa è la preparazione del, del ripieno dei fiorilli Prima di procedere al riempimento, togliere il pistillo che sta all'interno del fiore e che è amaro e poi anche questa queste foglioline esterne ok ora andiamo alla fase del riempimento mi raccomando seguitemi bene seguitemi benissimo lo aprite lo, prendete, lo mettete nel fiorillo lo chiudete fai una piccola girata alla fine no? Allora, lo aprite Questo è bello chiaro. Questo qua è venuto. Che il più fortunato è il suo. Cioè, chi è proprio una bomba. È una bomba proprio che sto <ride> E questo, questo allora è mio perché me lo ricordo, è quello più grande. <ride> Ora siamo pronti a friggere. Ecco che Dominga ci, ci dà una mano. ecco qua. Ragazzi, si sente un odore che, che è stupendo. Ecco qua. Appena vedete che i fiorilli risultano dorati, li potete tranquillamente togliere. Metteteci una carta sotto per assorbire l'olio, eh, vi raccomando. Ya yeah, ragazzi. Ma come fate a non scrivere al mio canale? Vi dovete iscrivere al mio canale Proprio per questo Perché vi faccio venire la voglia Domi, faccio venire la voglia? No Non ci fate caso Perché Dominga Che vi ripeto è mia moglie Che dovrebbe essere di parte C'è cioè sta contro no, Vabbè, comunque va bene così lo stesso Mi raccomando metteteci la carta assorbente sotto. Fiori di zucca ripieni alla napoletana. Siamo riusciti a farlo. Eccolo qua. Oh. Secondo voi com'è? Non sto sentendo. È stupendo è buonissimo quindi iscrivetevi al mio canale mamma mia guarda ma ve lo dico come è aspettata ma lo assaggio pure mm. mamma mia un'altra cosa mamma è come buona Mmm! abbinate vicino una birra chiara fredda artigianale iscrivetevi al mio canale il boss della cucina napoletana vi raccomando che state dicendo? ma come ti sei messo il cappello da cowboy? Tro non trovavo più la bandana tutto apposta però mi piaceva ho trovato questo cappello italiano e me lo sono messo il boss boss Eccoci qua, eccoci qua, il boss... Eh, guarda chi si calucca. Ehi fracce, mamma, pure tu. Aspetta, guarda come faccio il video. E chi là, de Oggi parliamo... Oggi par... Oggi parliamo di una ricetta... Raga lì, facciamo una ricetta che non è costa niente. GoPro spin, GoPro arresta video.